Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. A un saluto amici e follower del canale e un abbraccio a tutti. Grazie per essere ancora qui con noi e se per caso non l'avete ancora fatto, potete iscrivervi attivando la campanella qua sotto per essere informati sempre delle nostre emissioni. Dobbiamo finire il capitolo 12 del Vangelo di Luca, Gesù maestro di Israele. La parte finale del, del, di questo capitolo è una delle parti più controverse del ministero di Gesù, da parte dei suoi ehm, correligionari. Perché? Perché a Gesù veniva contestata, ed è stata contestata parecchie volte dagli apologisti del mondo accademico ebraico, questa frase. Capitolo 12, versetto 49. Io sono venuto a gettare il fuoco sulla terra e quanto desidero che fosse già acceso. Con un battesimo ad essere battezzato e come sono angustiato finché sia compiuto. Ritenete che sia venuto a dare la pace sulla terra? Anche questo è piuttosto forte. No, dico a voi, ma la divisione. E poi spiega che tipo di divisione è dal versetto 51, del versetto 52. Sono frasi che se eh, tolte dal, dal contesto eh, nel quale Gesù ha pronunciato queste frasi sono e sono state di fatto usate contro di lui. Lui è venuto a gettare il fuoco sulla terra, non era un fuoco di distruzione, non è un fuoco nemico verso il suo popolo, lui che ha l'autocoscienza di essere il, il re Dio di quel popolo ma è un fuoco di purificazione, è un fuoco di purificazione per la terra, e la terra normalmente è Erez, Erez Israele, ma anche l'altra, quindi un fuoco di purificazione, quindi alla fine è per il meglio del suo popolo, non per il peggio, poi dice che è venuto, è venuto sarà battezzato, ovviamente nella sua morte, nella sua morte infame e infamante, quella del, della croce, e lui non vedeva l'ora, di essere battezzato di quel tipo di immersione di quel tipo di immersione immerso nelle viscere della terra dopo essere immerso nel gorgo profondo della morte ma la seconda frase è quella ritenete che io sia venuto a mettere pace sulla terra no no io dico a voi divisione ecco questo concetto che anche nel mondo cristiano è considerato malissimo il concetto della divisione quel diaballo, no quel diaballo di cui noi eh, sempre facciamo riferimento quando parliamo del divisore che è il satan Gesù era cosciente che se qualcuno dei, suoi, dei figli di Israele avesse creduto in lui nella sua parola, nella sua opera e in tutte anche le sue opere di potenza miracoli e quant'altro avrebbe creato di fatto divisione, divisione all'interno delle case, padre contro figlio, figli contro, contro i genitori, esattamente figlio contro il padre, madre contro la figlia, la figlia contro la madre, quindi non solo A verso B ma B verso A, quindi un doppio conflitto, non è soltanto un conflitto di, di, di, di prima face e suocera con nuora, qualcuno qui eh, ironico, perché dice beh, è normale che ci sia suocera contro nuora, nuora contro suocera, e invece no, il Signore inquadra tutto questo con, con le tinte apocalittiche. Perché, perché nel, nel versetto 54 lo dice: eh, diceva poi alle folle a questi Amearez: Quando vedete le nubi salire da occidente, no? non dite voi che c'è pioggia? E così quando vedete il vento del sud soffiante, caldo, lo Hamsin, non dice forse che. che quello, quello che avverrà, quello che avverrà, guardando la meteorologia, eh? e, vedete la nuvola sondita da ponente, dite presto pioverà e così accade, e, o se soffia lo o lo scirocco, dirà, direte farà caldo e così è, così sarà, ipocriti, sapete valutare molto bene quello che succede sulla terra, ma non sapete valutare questo tempo, ci può mettere un punto esclamativo, un punto interrogativo, ovviamente nel, nel testo, originale non abbiamo né il punto esclamativo né il punto interrogativo di fatto è una sentenza la sentenza è quella di discernere il tempo e i tempi noi non lo facciamo se lo facciamo lo facciamo quasi sempre in chiave solo apocalittica in questo caso è in chiave apocalittica ed è in chiave apocalittica come lui vede questa, questa divisione tra i figli di Israele pro contro di lui è in chiave apocalittica che lui vede la divisione tra i fratelli pro contro di lui è in chiave apocalittica il fatto che lui voglia portare questo fuoco, che non è il fuoco che hanno portato i romani. Quindi c'è un noi potremmo dire un fraintendimento. Un fraintendimento perché a distanza Gesù, quando doveva dare delle profezie, le ha date precisissime Questa generazione passerà, che queste cose accadranno riferendosi alla caduta e alla distruzione del Tempio. E qui Gesù fa un discorso molto più ampio, sta parlando degli ultimi tempi, sta parlando del fatto che i figli di Israele su Gesù saranno divisi, sulla sua figura. È una divisione anche profonda all'interno dell'intimità dell'aggregato dell umano, noi potremmo dire familiare, in ebraico è casa, dentro le case addirittura. Lui diventa pietra di scandalo, però è la pietra che è stata scartata, è diventata testata d'angolo. Ecco una opera grande, l'opera del Signore. Quindi Gesù in questo caso dà un alacca. Da una Vaccala, da molto precisa dice dovete discernere i tempi il problema è che eh, gli interlocutori non l'hanno voluto fare questo e si sono poi hanno posto con il fianco a, a questa potenza globalizzata e eh, globalista che era l'antica roma usiamo questo termine un po anacronistico ma per far capire bene che cosa si intende e quello che è successo ai figli di israele è stato ed è sotto gli occhi di tutti bene abbiamo finito la parte diciamo mh, più difficile della la del, del vangelo di luca la prossima puntata dovremo commentare solo un versetto sforzatevi capitolo 13 versetto 24 lì abbiamo una la di gesù sforzatevi di entrare per la porta stretta perché molti vi dico cercheranno di entrare ma non riusciranno versetto 29 verranno da oriente ad occidente da settentrione a mezzogiorno noi Sederanno la mensa nella Markutasha Maiman, nel, nel Regno dei Cieli. Beh, ed ecco che vi sono ultimi che saranno primi e i primi che saranno ultimi. La prossima volta vedremo queste due Alakot di tutto il capitolo 13. Grazie eh, di averci ascoltato e come dico sempre alla prossima. Ciao!